e poi bonus bollette imprese a chi spetta il credito d'imposta e ancora decoder gratis agli anziani si parte scambio dati tra IMSS mise e entrate per l'invio a casa e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale invece riguarda la dichiarazione IVA 2022 dalle ultime novità alle istruzioni con il webinar gratuito il 21 marzo daremo poi un'occhiata alla pagina dedicata all'economia del Corriere.it Partiamo subito dalla certificazione unica 2022, consegna il 16 marzo per dipendenti pensionati autonomi, l'articolo è di Anna Maria D'Andrea. Per quanto riguarda la certificazione unica 2022, la consegna avverrà entro la scadenza ultima del 16 marzo, termine che interessa dipendenti pensionati ma anche lavoratori autonomi. Soltanto per l'invio telematico è possibile sfruttare il termine lungo previsto per i redditi non interessati, dalla messa appunto del 730 precompilato quindi per la certificazione unica partono le operazioni per la consegna del modello la scadenza è appunto fissata al prossimo 16 marzo 2022 termine che appunto interessa non soltanto le certificazioni uniche dei lavoratori dipendenti e dei pensionati ma anche quelle relative ai compensi corrisposti ai lavoratori autonomi la scadenza per la consegna della certificazione unica 2022 è infatti unica a prescindere dalla categoria del percipiente e dai redditi di riferimento. Solo i fini dell'invio telematico e sostituti d'imposta possono scegliere di adempiere entro il 31 ottobre termine di scadenza del modello 770 per le certificazioni uniche relative ai redditi esenti o non interessati dalla messa a punto del modello 730 precompilato. Continuiamo con il bonus bollette imprese. A chi spetta il credito d'imposta, all'interrogativo si risponde all'interno dell'articolo sul bonus bollette alle imprese. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 1 marzo prevede delle agevolazioni in favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale. I soggetti requisiti e la misura del credito d'imposta sono stabiliti dagli articoli 4 e 5 del DL bollette 2000 e eh, 22 per i dettagli vi invitiamo a leggere l'articolo passiamo poi a decoder gratis agli anziani si parte scambio dati tra IMSS, MISE e Entrate per l'invio a casa l'articolo ancora una volta di eh, Anna Maria D'Andrea per quanto riguarda i decoder gratis agli anziani prende il via l'agevolazione che è prevista dalla legge di bilancio 2022 sarà mediante lo scambio di dati tra IMS, MISE e Agenzia delle Entrate che verrà stilato l'elenco di chi lo riceverà a casa da posti italiani. i dettagli sono nel decreto direttoriale del 2 marzo 2022 quindi si aggiunge un ulteriore tassello all'agevolazione l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la dichiarazione iva 2022 dalle ultime novità alle istruzioni con il webinar gratuito il prossimo 21 marzo c'è il focus sulle novità e sulle istruzioni per l'invio telematico della dichiarazione IVA 2022 è appunto in programma il prossimo 21 marzo alle ore 15 il webinar gratuito organizzato da Team System e, e Informazione Fiscale dai soggetti obbligati alle sanzioni nel corso dell'evento formativo verranno analizzate punto per punto le regole di eh, riferimento. All'interno dell'articolo è spiegato come iscriversi al webinar gratuito che fa il punto sull'adempimento della dichiarazione IVA 2022. Concludiamo la nostra rassegna stampa con uno sguardo alla pagina dedicata all'economia del Corriere.it che apre con il riscatto laurea e pensione anticipata gli esempi per capire quando conviene nell'articolo di Gabriele Petrucciani e poi eh, ancora sul riscatto c'è cioè il calcolo e convenienza con le simulazioni per uomini e donne e eh, per tutte le età, e i numeri del giorno, 185, riferito al petrolio, senza trattative con l'Iran, prezzi verso 185 dollari al barile, e poi il 5%, riguarda le partite IVA, la flat tax al 5%, quali sono i vantaggi e quando non conviene. Un altro articolo della redazione Economia, riguarda le borse che crollano, Milano la peggiore a meno 1,6 e la raffica di sospensioni, vendite sulle banche e poi energia, a il petrolio russo in Italia il 10% del greggio arriva da Mosca l'articolo che vi suggeriamo quest'oggi si intitola Benvenuti nell'era delle grandi transizioni a salvarci sarà un metodo è eh, di Daniele Manca e fa il punto sulle politiche di lungo periodo legate all'energia e eh, su quanto questa situazione della guerra in Ucraina abbia eh, reso noto che eh, bisogna appunto prevedere un medio-lungo periodo per le eh, transizioni. Ovviamente i dettagli sono all'interno dell'articolo e per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it